Allora, oggi faremo una ricetta meravigliosa, buonissima, succulenta, ma per pochi, vedete, pure la base musicale quella giusta, adatta alla romanità vi dico gli altri ingredienti, poi vi, do, vi dico l'ultimo allora, cipolla, pecorino romano peperoncino spago, qualcuno già avrà capito vino bianco, la pasta di pomodoro e olio extravergine, quello buono, oggi Giorgio Franci siete pronti? apro eh Ora vi dico, questa la dovete comprare lunedì, eh? Perché siete sicuri che a Roma è fresca. Ah! Che robetta, ragazzi! Poi fa la collana! <ride> Profuma! Allora, questa è la pagliata. Che cosa c'è dentro? Allora, dentro c'è il chimo: sarebbe la prima parte dell'intestino dove il, il vitello ha preso il latte. Quindi è dolce, è stupenda, buonissima. Oggi la faremo con la pasta, quindi faremo la salsa, con questa roba eh, boffetti, eh? Adesso, che cosa si fa? Si fa questo Allora, guardate, eh? si mette così lo spago eh, questo è proprio da, da, da cucito, proprio eh metto così, chiudo in questa maniera perché così non fuoriesce questo ben di Dio qua dentro, capito? Perfetto ecco qua, perfetto taglio e taglio pure questa parte qui vedete qua adesso posso tagliarla così non fuoriesce niente e faccio tutte le ciambelline così e proseguo Allora, questo è un piatto da intenditori veri è buonissimo ragazzi non vi fate... Allora, voi dovete mangi farlo mangiare ai vostri amici senza dirgli che cos'è no, facciamo fine Alberto Sordi al Marchese del Grillo Che è? Olimpia mia? Eh. Che è? E <ride> è? Vado vado così ciambellette fatte mi raccomando, sempre la solita regola non deve mai puzzare niente, soprattutto quando si parla di interiore devono essere profumate, ok? profumatissime adesso, cipolla sottile, sottile, sottile c'è chi mette anche il setano, la carota a me tutta sta roba mi piace voglio mettere soltanto la cipolla e un po' di peperoncino io ho trovato fresco, ma se voi volete anche secco va bene allora, un po' di cipolla, basta così olio buono <ride> Giorgio Franci, buonissimo questo qua bello, con bel carattere adesso padella forte, perché qua ci sono lunghe cotture dovrebbe cuocere tra l'ora e mezza, due ore allora, facciamo subito andare forte, forte, forte e incomincio, così adagiando leggermente queste ciambelline adorabili mi raccomando, eh non vi mangiate mangiato pure lo spago, Toglietelo dopo Ecco qua, profumato, stupendo, buonissima C'è il latte dentro, non c'è la cacca, ok? <ride> Quella, la prima, la prima parte dell'intestino c'è il latte, che ancora deve essere digerito, ok? Facciamo rosolare bene, perché succede? Guardate Quel grassetto che sta qui, vicino, no? Calcolate, ce, ce ne sta molto di più, viene tolto al macellaio, anche la dei ciambellette potete, potete farlo fare al macellaio vostro di fiducia. Mm. Questo dà un sapore, ma è una bontà, ma è buona veramente, eh! Camera lo fa così, un'altra che non ci crede Assaggiate! Guarda che bella, eh! Vai! Senti che musichetta, giusta, giusta! Adesso sfumiamo con un po' di vino, vedete qui la cipolla è appassita, però non bruciata. Qua un po' di latte è uscito, vedete che è stupendo! Vado col vino, sfumiamo. Mamma mia, che bontà, ragazzi! Perché io già me la sto immaginando. Quei rigatoni che c'è un po' dentro il pomodoro, il pecorino. Ah, bontà! È <ride> Evaporato l'alcol del vino. Andiamo col pomodoro. Qua ho scelto il mio amico Petti Passare i tatterini bella, dolce Aggiungo un po' di acqua Facciamo una scarpetta, puliamo tutto quanto Tanto, la mangia io e Mario questa che è la camera cubo ma non sa la Adesso, sale Peperoncino Poco poco, perché sta creatura che non la mangia Così, ecco qua, vai Coperchio Abbasso, proprio a fuoco basso, basso basso, che deve fare puff puff puff, appena sobbollire. Quindi metto a meno della metà, ok? Chiudo e ci vediamo fra. per, per essere comodi, due orette, ok? Qua pasta, che bolle. La pagliata è pronta, stupenda, bello tirato il sugo, perfetto. Spengo, spengo, aspetta, buono! Che qua ci sta uno che vuole assaggiare, vuole assaggiare la i rigatoni con la bagliata. Allora, che cosa facciamo? Prendiamo questi e li slego tutti quanti quindi levo tutto il filo Mario, un secondo? Mario, ecco, eh, ma arriva, muo' arriva! Un attimo! Un attimo solo, dai! Ecco! Madonna, impaziente! Ecco, ci siamo! Ci siamo, allora, but, un attimo Mario, dobbiamo farla fatta bene? No? È un attimo, un secondo, adesso mangiamo. Guarda che ti faccio mangiare tutto, non te lo qua, aspetta un secondo Un secondo Allora, guarda che devi fa papà, guarda, eh ah, Ti faccio assaggiare, guarda Aspetta un secondo, adesso Mo' giriamo bene bene Un po' di pecorino, che fai, non ce lo mettiamo? Vai Sei pronto? Fuori dal fuoco sempre Guarda, così Eh? Mm. <ride> ecco, un secondo, eccolo qua, vai! <ride> un attimo, scotta! scotta amore scotta, passerò allora. vai com'è? così, guarda, guarda, guarda come ti fa, così ah. allora da paura, Mario com'è? Vai, vai, Ah, Buona. È piaciuta tanto. Allora, quindi, è tutta la questione di far assaggiare le cose. Non è vero, vedi, io non gli ho detto niente, che cos'è? Quindi facciamo assaggiare tutto, specialmente ai bambini. Com'è? buona? buona? Che bontà, Mario, eh? Quanto è buona? Eh? Mm.